Ma non sta diventando un po' troppo tecnologico con l'arco nudo, certo, la è... scomparsa. Però nel programma c'è scritto la scienza dell'arco nudo. No, no, ma Ma scienza. dico, anche questo qui, non si stravolge un po' il concetto di arco nudo, mettendo anche la scomparsa eh, e le regolazioni. Allora, certo che sì, eh. certo che sì, però adesso che parleremo anche un pochettino di parametri. Eh, non compete all'atleta, no, no, questa filosofia non competa all'atleta. L'atleta ha solo due, due cose da valutare, i regolamenti, essere eticamente eh, sportivo all'interno dei regolamenti senza eluderli, ovviamente senza, ancora di più senza violarli e fare i punti. Eh, vince, nei regolamenti. Si studia i regolamenti e all'interno di questo regolamento cerca di fare più punti possibile. Posso mettere la regola a caduta? Mi serve. Metto la regola a caduta perché mi serve. Poi la filosofia la lasciamo a, alla filosofia. Qua contano solo i punti. Perché contano i punti? Perché questo si chiama sport. Si chiamasse eh, andare a, a cogliere le margherite nei campi. E possiamo fare tutto quello che vogliamo deglissimo anche a me piace vedere la parabola argentata della freccia che vola e raggiunge il centro dell'arcobaleno e poi vado a ritirare la sacca di dobloni che trovo <ride> alla fine alla fine <ride> center shot anche qua lo facciamo velocemente poi magari ve lo leggete bene perché qua anche metto anche un po' di, di cose tecniche anche qua c'è differenze fra eh, alluminio e carbonio eh. quindi l'alluminio possiamo tenerlo un po' di meno il carbonio è, cons è consigliato avere tutta la freccia fuori ovviamente prima dobbiamo ben allineare i nostri, no. i nostri quanto, fluttenti quanto tu vai oltre gli standard a me ogni tanto mi capitava il compound che ero troppo dentro troppo fuori cioè c'è un, un limite massimo anche queste due righe? sta dentro quelle due righe? no, non questo, il center shot. al center shot dovete fare attenzione la freccia non... per gli olimpici non è un problema perché cioè per dire se la, la freccia è lunga standard no? <ride> la freccia è lunga standard quindi pollice tre quarti oltre sì. il bottone e quindi il center shot non gli archi nudi hanno tutte le frecce di tutte le lunghezze possibili e immaginabili quindi dobbiamo fare attenzione che, che ci sia un center shot reale quello che voglio dire io, se ti aggrada la, la rosata ma tu hai un center shot di due frecce e mezzo fuori ci tiri così? certo che sì, se funziona, sì. abbiamo appena detto, l'ha detto anche Rick non preoccupatevi del center shot il center shot è dovuto alla vostra forma di tiro quindi si parte, questo è un punto di partenza e poi ci lavorate, ci lavorate sopra l'arco nudo può, può permettersi di fare tutte queste manfrine. poi gli olimpici sai, sono molto più schematizzati eh, gli, gli olimpici io li ho conosciuti anche no? ma anche gli istruttori e loro non c'è niente da fare il tiller deve essere un, un ottavo negativo un ottavo un ottavo, il punto di cocco deve essere un ottavo, non ci si, si, si può schiodare da lì perché quello è venuto. Un ehm, giorno si è aperto il cielo con un raggio di luce: è venuto una tavola di pietra scolpita con un ottavo di tiller e un ottavo di pubblico, e quindi quello deve essere per sempre. E tutti i secoli dei secoli ama non sono tutti così però no, tanti sono così ok, va bene adesso l'ho fatta per ridere però tanti sono così tanti sono così tanti sono ancora così invece non è così lo strumento diciamo noi la variabile no? lo strumento lo dobbiamo variare sì, poi anche lei, quando stai fare la prova della zigzagata, accorgi che non puoi essere bloccato sul notare. Ora proviamo a dividere la freccia in due sezioni. No, questa non la voi leggete perché è un po' confusa. Poi parliamo anche di massa nella parte frontale, di freccia, ma è interessante da, da leggere. Eh? Anche sul sensation, che sembra una super così vi fate poi una cultura, ecco eh? spunto ve lo metto nella vostra cartellina non parli di punti nodali per parliamo ma nel 78 non ce ne frega niente di punti nodali eh sì, no, no. Ah, anche quella dei punti nodali è una cosa interessante se ne parliamo poi consigliamo sempre eh, un, il, al contrario di cosa ho detto all'alluminio un diametro quindi all alluminio un pochino più più fuori e il carbonio un po' meno e qua montiamo la molla più morbida e vediamo un po' se è sempre shot è giusto qua parlo ancora del bottone di pressione più o meno cosa ho detto, ho detto prima, ah ecco qua è interessante questo lì, così rispondo non me lo ricordavo più ma si sì, che mi avevano già fatto questa domanda allora a cosa serve il bottone di pressione? nel senso di quali effetti ha sulla il bottone elastico è uno degli elementi dell'arco più complessi, una delle teorie del passato che, ri che si ritrovano continuamente è l'idea che l'unico scopo del bottone sia quello di allineare la freccia dell'arco. Ancora adesso io lo leggo sui manuali, leggo sui manuali che Sono andato a prendere una freccia, allora voi sapete benissimo che la freccia scodinzola, no? ok? L'avete visto in tutti i filmati. Allora, intanto scodinzola per un po' di effetti, qua non ci sono neanche ripetute osservazioni, hanno ah anche c'è un modello matematico. Comunque, e adesso lo faccio sul piano verticale, ma ovviamente sul piano orizzontale, si muove per ventri e nodi. In andamento sinusoidale, ok? Ventri e nodi, i ventri possono essere avere un massimo positivo e un massimo negativo, e i nodi, ovviamente, sono sempre zero. Come un'onda sinusoidale, cioè, se parlo troppo difficile, fermatevi! E scodinzola così, per, fino a che non arriva. Si pensava che il bottone, è ancora sta scritto sui manuali. E ancora persone qualificate pensano che sia così, cioè che lo scopo del bottone sia che i due nodi siano allineati nel volo della freccia, il bottone serve ad allineare il volo, il volo della freccia e quindi i due nodi verso il bersaglio, in modo che la freccia vada dritta. Questo è lo spine che lo fa, non il bottone, il bottone non cambia lo spine. Ok? Qua c'è un qui pro quo generato da boh, qualcuno l'ha detto qualcuno l'ha scritto qualcuno l'ha detto qualcuno l'ha scritto qualcuno l'ha letto qualcuno l'ha detto qualcuno l'ha scritto qualcuno l'ha letto ed è diventata la formula E uguale a MC quadro c'è che ancora lo dice eh? anche okay amici questa si spero obsoleta, no l'idea era basata sull'intuizione che quando la freccia viene tirata essa vibra e ha due nodi di vibrazione e un arco messo a punto era quello in cui questi due nodi viaggiavano lungo il piano dell'arco In un arco messo a punto la freccia doveva lasciare l'arco con i nodi allineati nella direzione della traiettoria del tiro e da questo risultava che la freccia viaggiava in un piano verticale su una traiettoria diretta verso il bersaglio. La funzione del posizionamento del center shot e della regolazione dell della durezza della molla del bottone era vista solo come il mezzo per allineare questi nodi durante il tiro e, a parte questo, il bottone non aveva nessun altro effetto sulla freccia. A mio parere le idee sopraesposte non hanno senso, ma esse sono diventate largamente diffuse tra istruttori e arcieri. L'idea che il tuning serva ad allineare i nodi della freccia con la sua direzione di volo, anche se comprensibile, meccanicamente non può avere successo. La nozione che l'unico uso del bottone fosse quello di allineare questi teorici nodi della freccia rispetto all'arco, diede luogo a numerose teorie che potremmo definire solamente eccentriche. Una di queste fu quella di cercare di minimizzare ogni interazione tra la freccia e il bottone usando quindi il bottone solo per l'allineamento iniziale della freccia. Venne suggerito che il nodo frontale della freccia dovesse essere posizionato in modo che la freccia flettesse intorno al bottone, cioè che la freccia scavalcasse il bottone. Il bottone veniva usato per l'allineamento iniziale della freccia, ma non c'era nessuna interazione non voluta fra bottone e freccia. Quindi ancora adesso si pensa che il bottone deva essere posizionato dove c'è il nodo e tanti perdono tempo a capire dov'è il nodo della propria freccia per farlo combaggiare col bottone. Avete sentita questa idea? Sì, eh? Fantasia! Ultimamente ho sentito qualche cosa che dice che eh, normalmente per i ragazzini che sono in crescita non compriamo le frecce e gliele tagliamo proprio un quarto. Io normalmente le lascio fuori di tanto così certo. per il clicker, no? Di tanto così e metto il clicker sul, sul mirino, no? sul mirino, ah, ovviamente, no? Perfetto. No? Okay. Eh, ho sentito dire che il fatto di posizionare il, click, il clicker con questa distanza qui sul mirino fa variare l'allineamento dei nodi. Secondo e, me e quando, quando, quando, quando, quando ti dicono così, ti dici per cortesia. Mi dai il link alle pubblicazioni che hai letto su, questo, su questa teoria che mi stai dicendo a me non mi sembra che possa No, me l'ha detto solo. Tizio, me l'ha detto Mario che è il mio cugino allora <ride> eh, è uno molto qualificato Certo, ma è semplicissimo ma io posso sbagliare eh? voi, io mi, voi mi potete chiedere ma te come le sai queste cose? chiedetemi, io rispondo <ride> no, no, no, no. Allora basta chiedere a queste persone Per favore Vi eh. dai documentazione Oppure vi dai i tuoi titoli Sei ingegnere meccanico aeronautico E hai e Fammi vedere le tue pubblicazioni Se hai la, le capacità di, di aver fatto delle pubblicazioni tu stesso oppure mi dai il link delle pubblicazioni che dicono il contrario io vi do il link di chi ha fatto per un ingegnere meccanico anzi addirittura un ingegnere in di meccanica che ha fatto questa sperimentazione ed è sempre lo la, la maggior parte probabilmente lo già lo conosce è joe tepray e Giotepley è, è un grande teorico, sul, è l'unico grande teorico che abbiamo sul volo della freccia e ha un suo sito eh, che ha tradotto eh, il meccanismo di funzionamento del volo della freccia. E poi ha fatto, sta tentando di fare dei modelli matematici sul volo della freccia. E questa è scienza, non fantascienza. Eh? Questa è scienza. Comunque, ma la cosa più efficiente comunque è che il bottone una volta che ho rilasciato la freccia lavori sulla, sulla prima pancia, sulla prima piega della freccia. Il bottone serve per un cattivo rilascio, ad attutire i problemi di un cattivo rilascio. Il bottone puoi anche non metterlo, non, ha, non, ha, non serve il bottone per la precisione della freccia se il tuo rilascio è perfetto il compagno c'ha il bottone ma neanche la tua ma neanche i bianchi tradizionali hanno il bottone se la freccia è perfetta e il tuo rilascio è perfetto non hai bisogno del bottone il bottone serve se te hai il rilascio attutisce quel tanto che basta da portarlo in un range a tenere a non allargare il range dell'errore sto e le studiamo mettilo dove vuoi Restiamo anche su questo, però se io monto una freccia troppo lunga, sposto la curva della freccia più avanti, quindi perdo certo. l'efficacia del bottone. Perdo un pochettino di efficacia del bottone, ma solo dai, da ripetute osservazioni. Questa perdita si ha da 50 metri in avanti, un cambio di rosata si ha da 50 metri in avanti, e si può ovviare a questa perdita utilizzando ad esempio uh, frecce alluminio carbonio si è minimizzato frecce barillate si è minimizzato tanto questo problema ok perché credo che quello che è stato detto io sia stato pensato nell'ottica di faccio una freccia troppo lunga la pancia della freccia si sposta in avanti non tanti luoghi ma la pancia della freccia si sposta in avanti certo, quindi, certo. Il no, del... ma tutto quello che dici te il butto, è... il come dici tu, il butto, il butto è certo. tutto e quello, quello che dici te è assolutamente giusto okay. è assolutamente giusto ma vale, non vale per l'arco nudo qua stiamo parlando di arco nudo okay. l'arco nudo non non, è meglio che non ne tenga conto di questo perché ha dei problemi molto più grandi a monte quindi a me serve avere una freccia in spine anche con 20 cm che mi escono, il nodo sarà un nodo cattivo, eh, farà una pancia tipo la mia, farà, ma sarà sempre meno, meno che non avere una freccia in spine, dinamico per quello che mi serve. Quindi è molto meglio avere, perché io so da ripetute osservazioni sperimentali che tutto si complica da 50 metri avanti ma io non devo tirare oltre 50 metri e quindi posso avere eh, posso utilizzare il mio materiale per l'arco nudo con più facilità perché gli errori che commetto sono da un'altra parte ok? quindi non andiamo a cercare peli dove non ci interessa conoscerli Stranamente, tanto per finire il discorso, stranamente nessuno suggerì che il modo ovvio per ottenere perfettamente questo effetto sarebbe stato usato era tirare come destro un arcomancino e non avremmo avuto nessun problema, perché il paradosso dell'arciera l'avremmo avuto al contrario. Il bottone sarebbe stato usato per l'allenamento della freccia, ma siccome la freccia si sarebbe piegata allontanandosi dal bottone non ci sarebbe stata nessuna possibilità di interazione un tra ciò una nozione simile fu l'idea di sostituire anche questa ogni tanto gira anche questa Vabbè, ogni tanto lo vedo lo vedo sto manualetto che chi un fortente tutti ce l'hanno letto Chi no? un fortente un'altra cagata questa però me l'ha detto Rick per la Sapete che ha inventato questo Tune for Ten? Rick Sto Stonebreaker Che non ha mai tirato in vita solo libro Come si scrive? Tune for ten Quindi setup messa a punto per il 10 Se l'ha tradotto Vittorio Frangini Che da qualche parte esiste Però come ti dico qua una nozione simile fu l'idea di sostituire la molla del bottone con un fiammifero e settare il bottone per avere un set shot a zero siccome una qualsiasi interazione freccia-bottone <coughs> sarebbe stata amplificata senza la molla si sarebbe potuto regolare il bracci dell'arco in modo da variare il, corpo, il comportamento della freccia per ottenere un perfetto allineamento naturale dei due nodi perfetto, perfetto. quindi, quindi? Questa idea, per ragioni inspiegabili, venne considerata come una buona idea. Siccome l'idea del bottone bloccato viene inserita in varie guide per il tuning, ci sono ancora arcieri che ci perdono il proprio tempo. In conclusione, non abbiate timore nell'arco nudo di usare il bottone di pressione come un vero e proprio mirino, per lo meno per quanto concerne il destro-sinistro. Il uh, prossimo articolo, vabbè, poi ne parlerò. Ne abbiamo già parlato. Perché possiamo regolare... Qualcuno ha Tiro, vado a destra. Giro di bottone. Chiudo il bottone. Giro, vado a sinistra. No, uno scatto blu, un bel giro. Ok? No, estemporaneamente, ovviamente. Perché, ovviamente, io ho fatto la messa a punto e tutte le frecce andavano in giallo. Sono in gara e i tir di prova vanno tutte a sinistra. Che cosa faccio? No, sposto la testa, eh, allargo la mano, metto dentro la mano. Giro il bottone. Perché giro il bottone? Perché vanno a destra. Perché vanno a destra? Perché è cambiato semplicemente lo spine dinamico. Lo spine dinamico è variato. Come si fa a mettere a punto l'arco con uno spine dinamico variato? Si modifica il bottone! In modo molto semplice. Nessun arco nudo al mondo ha chiuso questa vite. Chi chiude quella vite, grazie. E devo ringraziare anche i coach che dicono di non toccare il bottone. Grazie coach che dite di non toccare il bottone. Da parte. di Berti. Quindi tranquillamente potete anzi, ah, perché se le frecce vanno a destra sinistra e la messa. Allora, intendiamoci, tanto per intenderci. Se la nostra rosata è così, le frecce vanno a destra, a sinistra, alte basse, e basse, io un provo. Quindi non lo so perché vanno a destra, a sinistra, alte, e basse. Perché la mia tecnica non è raffinata per avere una rosata. Quindi il problema non si pone. Sono un arciere di media capac buona capacità. E cioè, quando tiro, torno al rosso. Sì, va bene, dai, un 6 intanto lo faccio. Lo faccio pure io, alle volte mi scappa la allora, mi serve. però normalmente la mia rosata è nel rosso. Quindi ho una discreta rosata di 100 metri. Se la mia rosata nelle tiri di prova, di, di gara, sono a sinistra, a destra, e do un giro di bottone, subito! Immediatamente. Perché, ripeto, sono andata a sinistra. Perché quel giorno lì, luce, patelletta, eh, la moglie che non voleva farmi andare a fare la gara, eh, la macchina che. che ne so, mille problemi hanno fatto variare il mio tiro, hanno fatto variare la mia testa hanno, e quindi è cambiato lo spagnolo. E quindi do un giro di bottone. Molto semplicemente, talmente semplice che pensare in maniera diversa, boh, non lo so perché. Non so. Certe cose non le so perché. Grazie per l'attenzione. Certo arrivo. La lancio un altro e arrivo. Quindi la prima regolazione viene fatta in base alle libre, giusto? Sì. Quella 8 dove stiamo parlando, la C'è per il dottore. Quindi la prima regolazione la fai in base a eh? di 3, seguendo quell'8-10. Sì, certo. Sì, certo. No, ma no. se qui, eh, come abbiamo visto sì. ieri, i lo 10, ieri abbiamo visto, metto la mola morbida, certo. metto la molla morbida, la metto a metà e poi comincio a tirare le mie frecce, certo. comincio a tirare le mie frecce e ruoto il bottone allora, se la mia freccia, se ho indovinato lo spine eh? la mia freccia si sposta immediatamente e la faccio andare eh, nel giallo ruotando il bottone con la mola morbida dopodiché comincio la messa a punto allontanando il bottone cioè allontanando la sentazione no, no, no caricando e scaricando la mola e poi comincio la messa a punto sono, se sono arciere di non buona qualità non faccio eh niente no, metto la molla a metà eh. e me, tiro me sì, la palla eh, sì. e poi vedo un po' il colabrodo però no. è poi tutto tutto un, un po' dappertutto rispetto al centro, a destra, sinistra poi se sono media capacità, capacità è, è. che più o meno ci prendo sì. mi metto a 15 metri, sì. non a 18, no. mi metto vicino a 15 metri e sposto la rosata lavorando sulla mano, per adesso mi accontento l'amore. Il bottone, il center shot l'ho messo un pochettino a destra, un pochettino a sinistra per arcieri destri e da lì non mi schiodo, un pochettino. Poi lavorerò sul center shot poi fuori, perché il center shot mi servirà poi per calibrare da 5 a 50 metri. Mi metto a 15 metri e regolo il bottone da centrarmi la mia rosata ho centrato la mia rodata benissimo se la, se la freccia già si è spostata già sono a buon punto perché vuol dire che la freccia ce l'ho in spalla. ora tiro le spennate prendo 3-4 spennate e le tiro e vedo dove vanno a finire dove vanno a finire almeno 3-4 eh. io non voglio più vedere tirare una spennata io posso farlo io solo io e qualcun altro può tirare una spennata non siamo gli olimpici, noi gli archi nudi almeno quattro spennate le dovete tirare per vedere la rosata delle spennate, la rosata delle spennate. Potete tirare una freccia impennata e poi quattro più piuttosto. Meglio? Eh? E anche gli olimpici sono la spennata. olimpici. frecci si usano frecce? O <ride> sì, sì, sì, certo. Va, la là, certo. 50 punti di spalle di poi l'olimpo che se ne su, subito l'alcruzzo ovviamente no non se ne accorge subito e vedete dove va a finire sta rosata cominciamo, e così cominciate a fare tutto quello che dovete fare cominciamo col punto di cocco vediamo che succede e se è ancora morbida se è ancora rigida se è a sinistra o se è a destra cerchiamo di metterli, metterli insieme non ci perdiamo troppo se le, le spennate sono, sono nel lotto, sono nel rosso, va bene lo stesso, non è, per il momento va bene. Se siamo di buona capacità è logico che la spennata se andava. E basta, io tiro la spennata a 50 metri anche. Anzi, tiro tutte le frecce spennate a 50 metri. Però questo si può fare un po' più avanti quando usavo l'anno scorso che scorso? l'anno scorso, scorso che usavo le 20, ma non l'avessi mai lasciate queste 21-13 che le ho regalate che mi sono pergolato nelle 22-12 io tiravo in allenamento solo 12 frecce spennata 18 metri Non lo spennare, ma ancora il Perché le rompevo, le rovinavo le, le, le alette. E quindi Le alette le tenevo quando contavo i punti, o... se no solo, certo, cioè, le usate non sono super chiuse. Però degli errori che il minimo errore ovviamente la freccia. Non fatelo, perché non ha senso. Si fa. No,